Allora, dal ritiro mi è piaciuto tutto, perché era proprio tutto, tutto, tutto bello, magico e tutto. E il gruppo, tantissimo, questa, questa empatia che si è formato nel gruppo, eppure eravamo persone che non ci conoscevamo affatto, e, e poi non è stato un puro caso che questo, che si è formato questo gruppo, perché abbiamo visto molti aspetti che ci, ci, ci mettono, che ci, che ci uniscono, uh -huh. e quindi è stato bellissimo, poi si è creata proprio una bella, una bella empatia, bellissima, bellissima, bellissima, tanto amore tra di noi, come se ci conoscessimo da una vita, bellissimo. Eh, questo, questo seminario lo consiglierei perché veramente serve a direzionare la tua vita, la tua vita, proprio tua, ma anche, anche lo, lo scopo, il perché sei venuto, sei, sei venuto sei, sei sul, il perché sei, sei nato, che cosa sei venuto a fare sul pianeta, E proprio direzione in un modo incredibile, veramente utile a tutti, tutti, principianti, non principianti, a tutti. Ho lasciato andare ancora dei blocchi che non pensavo di avere e mi è proprio servito tanto, tanto tanto tanto proprio. E ho lasciato andare ancora, penso proprio adesso di poter partire adesso verso obiettivi, altri obiettivi più grandi. In questo seminario ho avuto anche particolari rivelazioni, intuizioni, grazie anche a questi posti molto energetici che ci sono e, e magici, lo direi, veramente Grandi rivelazioni ed è stato di un'autorità incredibile, veramente ringrazio di essere stata qua in questi giorni. In particolare questo seminario mi è, mi è piaciuto perché eh, abbiamo, abbiamo vissuto eh, tantissime esperienze, ma in un viaggio itinerante, conoscendo posti nuovi molto, molto belli, energetici, ma è, è, si è creata la, la metafora. Eh, itinerante dell'esperienza che non pensavo proprio minimamente si potesse fare una cosa del genere ed è stata bellissima questa, proprio bella, un bel seminario veramente allora um, di tutta questa esperienza mi porto a casa proprio esattamente quello che io volevo e cercavo quindi proprio al massimo, proprio al 100% quello che io volevo, volevo proprio direzionarmi, eh, trovare la direzione verso, eh, verso così, lo scopo della, della, della vita, anche perché so, ho già i miei anni, quindi so, <ride> devo, devo avere le idee chiare no? su questo. E ho ricevuto tutte le risposte immaginabili possibili e sono felicissima e, devo, e ringrazio Patrizia per questo il gruppo e veramente vado a casa con tutto quello con un tesoro enorme ecco vado a casa con un grande tesoro proprio quello che io ho cercato e poco dire grazie a patrizia ma lo dico in un altro modo che forse allora eh, grazie a, fino agli infiniti confini dell'universo a Patrizia per questo che per questo grande dono che ho ricevuto il più grande che io potessi ottenere ricevere grazie grazie grazie grazie grazie grazie